ciao benvenuti a un nuovo video allora oggi sono qui con queste meravigliose orecchiette con le fagiane fagiane e se dico fagiane che cosa vi viene in mente a tutti se la conoscete estetista cinica e quindi anche vera lab e oggi vi parlo di tutti i prodotti più famosi o comunque quelli che ho provato io e sono davvero tanti sono davvero tanti, quindi vediamo se ne vale davvero la pena. Dunque, intanto Vera Lab è un marchio Made in Italy, completamente realizzato in Italia, è una cosa che questa mi piace, durante il periodo di crisi ha supportato comunque sia anche, ed è, come posso dire, ha continuato a supportare aziende italiane e quindi apprezzatissima già solo per questo la logistica in Italia la produzione in Italia, il confezionamento in Italia ha negozi in Italia anche se non in tutte le città quando pensi di venire qui dico però si trova tranquillamente online e poi dopo seguendo il social network di Vera Lab o di estetista Cinica si hanno spesso anche delle promozioni o delle offerte quindi ed è abbastanza ed è vantaggioso su questo dunque Cristina che la creatrice di Veralab è davvero un'estetista qualificata e poi ha fatto tanto altro, ma comunque sia sa di cosa parla e ci sono dei prodotti che sono dei super must, chiacchierati da tutti e ho voluto iniziare a provarli. Oltretutto devo dirvi che, piccolo aneddoto, il marchio lo conoscevo da tanto ma non avevo mai provato i loro prodotti fino a quando, ed è un Natale o un compleanno, non mi ricordo, mia sorella mi ha regalato alcuni di questi prodotti mi si è aperto un mondo ma davvero un mondo e credo di essere la fagiana più fagiana possibile a questo punto se non sapete cosa vuol dire fagiana sono quelle che apprezzano Veralab sono le ragazze ed fan dei prodotti allora direi di iniziare a parlarvene e sto pensando se passa, partire dai must oppure da quelli più meno conosciuti ma direi di partire dai must e quindi direi che sono tre i must spumone olio denso e luce liquida che sono quelli che se ne parla di più oltretutto di tutti i prodotti si sì, ho preso le mini size ma ho anche le full size ed c'è sia la taglia piccola che la taglia grande quindi dipende anche dalle, dai costi, dalle esigenze ma anche da portarsi in giro io adesso sono comoda con le mini size di alcuni e con le full size di altri ma direi di partire da lui da il prodotto per eccezione assieme a un altro il prodotto per eccezione parlo di olio denso allora, olio denso, olio in gel naturale nutriente, ed è, vi, eh, non dice nient'altro, comunque sia è adatto a tutto. Allora, l'inci, completamente verde, completamente, 5 stelline su 5. Il prezzo è dunque 30 ml viene 10 euro, questo per farvi capire è il 30 ml, è questo qui. se no 75 ml 25 euro c'è il fatto che con gli sconti e le promozioni la travel size non è mai scontabile la full size sì si presenta così con la pompetta da cui ho perso un po' di olio perfetto benissimo ed è... è, è cosa dire di questo prodotto dunque intanto questa se conoscete la doppia detersione questa è la prima fase per la doppia detersione ma questo olio denso io lo uso principalmente per struccarmi perché con un make up così pesante io lo faccio tutti i giorni così l'acqua micellare classica non ce la fa quindi olio denso è un olio leggero ma vedete anche la clip che però è un super olio un pump lo applico lo massaggio sulle ciglia per struccarle la massaggi bene rimuove tutto il trucco super facilmente e poi dopo con un panno in microfibra lo vado a rimuovere tutto l'eccesso, è ottimo anche per ehm, struccare anche tutto il resto del viso non appanna gli occhi non li irrita, non li fa lacrimare davvero molto molto valido super valido profumo delicatissimo ma buono E poi, ed è, è valido anche per fare la doppia detersione quindi prima la parte oleosa sul viso e poi la parte schiumogena che vedremo dopo quindi qui è anche la prima parte della doppia detrazione che è tanto famosa soprattutto perché la fanno è, la skin care coreana prodotto super valido ma vogliamo fermarci allo struccaggio anche se è quello che io lo preferisco è un olio che si assorbe velocemente ed è assorbito ma è super nutriente quindi è ottimo anche per la pelle screpolata per le zone screpolate dei gomiti per i talloni ho visto anche durante eh, quando non si poteva uscire di casa che si fa eh, gli impacchi di olio denso poi magari ai piedi poi magari si mettono nelle, dei calzini oppure delle sacchettini in plastica ecco e davvero li lascia morbidissimi penso di usarlo per tutto, per i capelli eh, adesso c'è un prodotto loro più adatto che proprio, però anche per la punta dei capelli se avete le punte ed è secche trovateci un altro uso so, so di persone che hanno rimosso le macchie di pennarello dai divani in pelle con l'olio denso quindi davvero, tranne che per friggere va bene per tutto se avete la confezione da 50 litri litri ed io penso che la prenderò ora ho mostrato questo perché nel, nel bagno avevo questo che era la mini size perché era in un set ma davvero io lo amo alla follia ed ora veniamo alla seconda parte della doppia detersione giustamente quindi spumone lui sempre, forse erano assieme potrebbe essere che erano un set assieme potrebbe essere allora spumone detergente lavaviso soffice e delicato questo è il come si usa? Applicare sulla pelle bagnata, massaggiare, godendosi la spumosità e risciacquare. Allora, prima cosa che vi devo dire, quando ti, la prima volta che ti fanno vedere questo prodotto, ti dicono stai attenta, crea dipendenza. Sì, effettivamente è vero. Dunque, questo è il 50 ml, quindi la travel size, che è questa. 50 ml viene eh, 8 euro, ovviamente non scontabile, mentre la full size da 100 ml viene 12 euro, quindi più conveniente la full size che effettivamente ho di là. Inci quasi completamente verde, 4 stelline su 5, è davvero ottimo, profumo delicato, ma la cosa particolare è la spumosità, è una mousse, detergente, quindi una mousse che si applica sul viso, sul viso umido oppure inumidite le mani e poi l'applicato sul viso, si rimuove molto facilmente lascia la pelle super, de, super detersa bella pulita, una bella sensazione di pulizia, con la doppia detersione va a eliminare tutte le tracce di olio, oppure anche con la detersione classica, questo mattina e sera davvero deterge la pelle senza seccarla e senza aggredirla adatta a tutti i tipi di pelle e anche sulla mia toglie tutto l'olio dal viso senza però andare a, a seccarla ottimo ma la cosa particolarissima è questa mousse allora detergenti i mousse ce ne sono tantissimi di tutti i marchi che vogliamo ma una mousse fatta così così spumosa per questo si chiama spumone non l'ho trovata e i detergenti in davvero ne ho usati tanti e ne sto usando e vi parlerò, ve ne ho parlato, ok. Ma fatta così, no. Quindi almeno una volta lo dovete provare per, per avere un, un confronto con gli altri. Poi può piacervi o no. Ma almeno una volta lo dovete provare assolutamente. Piccola parentesi, non pensiate che parlo super entusiasmata di tutti i prodotti, questi mi sono piaciuti tantissimo, ma ce ne sono altri che ovviamente vi darò la mia recensione, recensione sincera. Io ho questo problema di ciuffetto che magari con olio denso riesco a risolvere. E comunque questo stra, stra, stra consigliato. Ora veniamo al terzo must, che è quello che anche qui tutti ne parlano. Anche questo old Travel Size luce liquida. Allora, questa è una lozione illuminante anti-impurità che... Contiene acido salicilico. Va aspettate, che ve lo leggo: tampone sul viso con un batuffolo di cotone. Dopo la detersione, uno o due volte al giorno. Io l'applico una volta al giorno, tutte le sere dopo aver deterso il viso. Alla sera, applico anche questo. Non uso batuffolo di cotone, ma dato che ha l'applicatore perché fatto a tonico classico, ne metto qualche goccia sul viso, massaggio e poi me lo massaggio, soprattutto sulla zona T. Perché vi dico questo? Ma adesso ve la mostro più nel dettaglio. Perché contiene acido salicilico, che è perfetto per le impurità, per il rinnovamento cellulare, per combattere le imperfezioni, ma comunque sia tenere la pelle compatta e non aggredirla. Dunque, ve lo mostro. questo è la Travel Size, sempre, sono più Travel Size? No. Questo qui. Questo è quello da 50 ml, lei piccolo. Che viene 10 euro, poi c'è quello grande da 100 ml che viene 20 euro. Allora, quando dico che è luce liquida, io il fatto di illuminare il viso non l'ho riscontrato più di tanto. Questo illuminare il viso, però, ho notato una cosa. Allora, su tanti tipi di pelle è da applicare solamente o sull'imperfezione localizzata oppure in certi periodi del mese. Io ho notato che sulla mia pelle mista che comunque non è sensibile applicato tutti i giorni tutti i giorni, dopo la detersione, alla sera mi strucco, detergo il viso, asciugo e applico questo prima dei trattamenti abituali, quindi crema con tonocchi, crema notte, ok ho notato una cosa molto interessante a mio avviso in quel periodo del mese che normalmente avevo uno sfogo sempre di imperfezioni, di bruffoli, ma anche quelli sotto pelle, abbastanza notevole. Da quando uso questa, sì, ce l'ho ancora, ma molto, molto meno, molto meno. E non ho cambiato niente nella mia skin care, se non questo. Quindi già dalla prima, dal primo mese, con, usandola, già dal primo mese ho notato la differenza. Questa confezione da 50 ml usata una volta al giorno, qualche goccia, poi come faccio io, quindi senza dischetto di cotone che va a berne troppa sulle mani, così non andate a usare un dischetto che inquina. E due, usate la giusta quantità di prodotto perché lo sentite subito sulle mani, se è troppa, se è poca, questa confezione da 50 ml tranquillamente tre mesi me li dura, quindi davvero e ho notato questa cosa che oltre ad avere la pelle comunque sia i pori meno dilatati ed è meno imperfezioni anche ed localizzate in quel periodo davvero ho meno imperfezioni quindi wow sulle imperfezione localizzata dicono che dato che anche impurità da applicare col dito applicarci da sopra io non ho notato differenza questo tipo un punto di vista non le ho notate ma davvero va a Aiutare la mia pelle a farne comparire meno e visto che sono molto soggetta questo davvero mi ha aiutato tantissimo e io ve lo stra stra consiglio Poi visto che siamo in tema di imperfezioni Direi di passare al dot e questo Questo è solo in full size è un 15 ml Ed è un gel con acido salicilico anti imperfezioni Basta applicare uno strato di gel e, e può essere applicato da una a tre volte al giorno sull'imperfezione localizzata. Allora, dunque, prima di tutto il prezzo perché 15 ml viene io ho segnato 15 euro ed è un non scontabile, quindi di quelli a prezzo pieno. Ma considerando che un 15 ml e dato che va applicato solo sull'imperfezione localizzata, vi dura tantissimo. Il beccuccio è fatto così, con l'applicatore, ma io preferisco prenderlo con applicarmelo e poi dopo andare direttamente, su, quindi non applicarmelo così, ma andarlo a prelevare ed essere più precisa, solo sull'imperfezione. Allora, è un gel che asciuga molto velocemente e lascia una pellicola protettiva sull'imperfezione localizzata, andate solo lì non intorno perché potrebbe arrossarvi la pelle, ma vi dico subito che non è... Molto aggressivo quindi non vi va a irritare la pelle a meno che non sia davvero molto sensibile. Allora, lasciando questa pellicola sul viso, non è adatto ad applicarci sopra il make up. Quindi, io lo consiglio alla sera e l'ho usato solo alla sera. Eh, lo applico ed è proprio vado a dormire e la mattina rimuovo il tutto. Ok, fa quello che promette, quindi va a combattere le imperfezioni localizzate quindi li aiuta a scomparire prima, più velocemente. Diciamo che ho trovato in commercio dei prodotti che davvero in qualche giorno l'hanno fatta scomparire, cioè proprio accelerano il processo a tal punto che scompare. Mentre questa è più lento, è più delicato però è adatto anche a chi ha la pelle sensibile, mentre altri prodotti più strong strong mh, sulla pelle sensibile tendono ad arrossarla, irritarla anche a proprio a fare venire delle, non delle, degli sfoghi cutanei proprio, quindi no, mentre questo è adatto davvero a tutti i tipi di pelle, e poi si sì, funziona, mantiene le promesse, non mi ha fatto impazzire, ma vi devo dire che fa quello che promette, quindi niente da ridire. E ora veniamo agli ultimi tre prodotti. Dunque, il primo di cui vi parlo, sempre per stare in tema viso, l'acqua micellare questa è un'acqua micellare detergente delicato per il viso dice di applicare con l'aiuto di un dischetto di cotone sulla zona da detergere e sciacquare con acqua perché voi sapete che l'acqua micellare va sempre sempre sempre risciacquata sempre dunque Veniamo alla confezione e il prezzo, allora la confezione è fatta così, quindi proprio come una micellare, si usa un dischetto di quelli in cotone riutilizzabili, si, si tiene un po' in posa sugli occhi ed è si rimuove. Dunque dunque dunque il prezzo, allora questa è quella piccola da 50 ml e viene 5 euro, prezzo non scontabile, se no c'è anche quella da 200 ml a 15 euro completamente verde, quindi tutte 5 stelle su 5, è ok, il profumo ha un profumo delicatissimo, quasi non ce l'ha, quindi è perfetta anche per chi ha gli occhi sensibili, la pelle sensibile, non crea irritazioni, unica cosa che vi devo dire è delicata, quindi va bene per un trucco delicato, su questo che ho io ad esempio oggi, quindi mascara, matita, ombretto matita per sopracciglia e tinta labbra non ce la fa non ce la fa a rimuovere tutto non rimuove efficacemente il mascara ed i prodotti waterproof ma non è un un'acqua micellare apposita per trucco waterproof quindi non è che non faccia qualcosa fa quello per cui è, è studiata quindi nel caso avreste ombretto fondotinta, correttore, cipria li toglie senza problemi un trucco più strong no ma ci sta ci sta devo dire però che ho trovato due cose super positive allora, intanto non la uso tutti i giorni ma questa piccola 50 ml nel mio bagno c'è sempre quando sta per finire c'è già l'altra perché quando vado a struccarmi anche questo trucco è probabile che ci resti qualche residuo intorno all'occhio e allora io vado a prendere un pochino di prodotto imbevo un cotton fioc e vado solo nelle zone che voglio rimuovere eh, e i piccoli residui li rimuove alla perfezione non gli irrita gli occhi non me li fa lacrimare non me li fa bruciare che con altre mic acque micellari invece mi succede quindi questa ha lo scopo di andarmi a rimuovere i residui di trucco che gli altri prodotti non hanno rimosso lei è sempre nel mio bagno sempre piccolina ci sta credo che in tutto questo tempo è la seconda che compro ci sta e davvero è super fantastica in questo modo se non fate dei trucchi particolari volete rimuovere la base trucco ed è, è, è, è efficace ed a questo punto vi consiglio la taglia grande se volete farla per eh, il residuo di trucco ma un prodotto che comunque sia non vada ad aggredirvi gli, gli occhi fantastica dopo una volta struccata tutta ha rimosso il, quello che è rimasto vi sciacquate ed è davvero, siete super super pulite. Quindi anche questo super promosso, ma ora stringiamo e veniamo agli ultimi due prodotti. Vi parlo di, prima di tutto questo, questo qua, Kisses, burro cacao protettivo, miele e propoli. Allora, intanto già la confezione. È bellissima. Anche perché dentro il prodotto invece è super classico quindi un balsamo labbra classico ok tutto così questo l'ho finito ma comunque vedete la clip non ha profumo quindi è davvero basic io ho adorato questa confezione e ora che l'ho finita rimuoverò questa parte perché mi è stra piaciuta allora vediamo il prezzo 4,8 grammi viene 6,80 euro lince è quasi completamente verde 4 stelline su 5 e cosa vi posso dire? Ah, dice di eh, burro cacao protettivo, miele e propoli, applicare sulle labbra al bisogno. Ok. Allora, questo prodotto, questo qui, proprio lui. Burro cacao, classico da applicare sulle labbra, mh, è bello nutriente, bello idratante, bello confortevole, non lascia le labbra pesanti non le lucida e non le appiccica già per questo mi piace tantissimo ma oltretutto nel periodo invernale quando le labbra davvero super stressate dal freddo questo uno di questo in inverno ce l'ho sempre perché mi salva l'inverno sento le labbra con tutti gli altri super secche, lui me le salva un bello strato alla sera e la mattina avete le labbra morbidissime non tirano, non hanno pellicine quindi aiuta anche la comparsa delle pellicine che sono super antiestetiche ma lo utilizzo anche in estate perché con l'allergia mi soffio tantissimo il naso quindi non solo il naso è sempre rossato ma anche la parte qui delle labbra perché il fazzoletto va a sfregare Applicato sempre la sera un bello strato sulle labbra che magari sono anche le secche per il sole o per il caldo, e intorno al naso vi salva il naso, non, non è mai arrossato, non, è mai, non ha mai le pellicine. Cioè, davvero questo qui da avere sempre, sempre nel beauty, e al bisogno si tira fuori. Io ho due confezioni: in inverno e in estate sempre le finisco perché davvero lo adoro. Mi piace. Cioè, è inutile, è il migliore e penso che sia qualità prezzo il migliore poi ce n'è un altro che mi piace tantissimo ed è quello dell'erbolario anche quello funziona divinamente ma mi dura meno quindi a, a qualità di qualità prezzo vi straconsiglio questo assolutamente per qualunque stagione ultimo prodotto che non pensavo e in questo caso ho preso la mini taglia per provarla perché anche in questo caso è buono usare le mini taglie e vi parlo della crema idratante protettiva zero smog che è questa e perché vi dico di questo eh, a travel size perché questa è quella da 15 che leggo, 15 ml questa qui e viene 15 euro poi c'è la confezione grande che è il 50 ml classico per la crema visa e viene 45 euro e dato che io sono molto particolare con le creme viso, e soprattutto di giorno non, tendo a non usare le creme viso, ho pensato di provare prima la Travel Size. Questa è una crema viso, zero smog, idratante, protettiva, adatta alla pelle mista. Ed effettivamente è stata una rivelazione. Cioè, inci buono, quasi completamente verde perché 4 stelline su 5, ed è, ha una texture vedete, della clip, leggera, è molto leggera, si stende bene, si assolve molto velocemente quindi adatta anche come base make up io però l'ho usata i giorni che non mi andavo a truccare o che volevo un trucco leggero oppure alla sera perché sapete che tendo davvero a lucidarmi molto velocemente ed è se applico il make up applico il siero e non la crema però è una crema che se non mi vado a truccare la applico di giorno e non mi lucida, magari senza mettere correttore, fondotinta, cipria forse un pochino, sì, c'ha ragione anche lei, però una super rivelazione. Applicata alla sera invece, leggera, non mi sono mai trovata con la pelle unta, l'ho finita di utilizzare in estate e mai ho trovato la pelle a mattino unta, quindi davvero è la crema adatta alla pelle mista. Ha un profumo leggermente vanigliato, ma delicatissimo ed è, non persiste sulla pelle, e poi ha questo flaccone. così a pump, che è super igienico, basta un pump ed è, è adatto a tutto il viso, quindi, poi magari se ne volete di più ne fate un altro, però è, si dosa benissimo, è molto comoda, è super igienico, unica cosa che quando arrivate verso la fine dovete smontarlo per prelevare la quantità finale di crema, cosa che io farò tra poco, però prima di provare la confezione full size era giusto provare quella piccola che costa meno e stra-stra consigliata. E quindi a questo punto io ho finito con i prodotti di Veralab, non ho provato i prodotti per il corpo perché fanghi, snellenti, dicono che funzionano, e le, anche comunque l'estetista cinica... Vi mostra come utilizzarli e i miracoli non li fanno male a prima di dirli. Ma comunque, sia aiuta notevolmente. Non li ho provati perché tendo a non essere costante. E se non sei costante con un trattamento, ovviamente, non, è, non funzionerà. Ovviamente, e questo già che non mi piacerebbe perché non, non sono proprio costante io e quindi penso di non provarli. Comunque, i must olio denso spumone e luce liquida che tanto sono parlati confermo che sono davvero fantastici e almeno una volta sono da provare almeno a mio avviso magari travel sites se volete magari aspettate la spedizione gratuita se non volete spendere cifre importante per provarli ma davvero sono da provare e con questo è tutto